Ma, ma dove è finita Giada? Non, non lo so, è un'ora e mezza che sono qui i bambini voi l'avete vista. Giada! Sicuramente non si è svegliata perché la sveglia non ha suonato. Giada! Giada, vieni fuori da qua. Ciao Gianni! Ah, non sei qua? Ciao! posti qua dietro? Come stai? No, tutto bene. La sveglia non ti è suonata oggi? Eh, no, in realtà era una cosa molto importante. Ah, wow! Sì, però eh, te la faccio vedere tra poco perché prima salutiamo i nostri amici. Giusto. Ciao, bambini e bentornati al... Gormiti, Gormiti Show. Show! Quindi, mi stavi dicendo che... Sei curioso? Un po', un pochino così, sì. Ok, allora... Ho già visto? Chiudi gli altri. Ma ho già visto? Aspetta, uno per te e uno per un bel... ah. E' uscito un nuovo Panini Magazine. Wow, è bellissimo! Sì, sì. Come sempre all'interno possiamo trovare un sacco di posto. Aspetta, Giada, non posso far finta di niente. Possiamo trovare Alfa Zephyr Gold dentro questa sì. bustina. Fammela aprire una. Va bene, arpila. Faccio veloce. Vediamolo, vediamolo. Wow, no, è troppo bello. È impossibile non averlo nella propria collezione. Eh. Sembra fatto davvero oro. Sembra oro, oro, vero. Bellissimo, mi piace molto Mi Ti è piaciuto questo regalo? Sì, grazie Giada, sei carina Ma, oggi, come ti, mai? Ti stavo dicendo sì. che all'interno possiamo trovare un, tantissimi posti, un sacco di giochi, di Giusto, da colorare sì. e ci, sono, ci siamo anche noi. Giusto, e... c'è cioè il nostro dormity show. show, è vero, è vero. E poi... Ah, qua Giada ti sto sfidando, stranamente, stranamente. E naturalmente quella volta avrò vinto, sicuramente. Ma senti Giada, ti va di leggere un fumettino, veloce veloce? Sì. Da sì. tanto che non leggiamo un fumetto. Hai no? ragione. Allora. Dai. <coughs> Iniziamo. Sì. Siete pronti? Il titolo è Nessuna paura. Siete davvero sicuri che dovremmo passare da lì? Certo. Eh, ma, ma proprio sicuri sicuri? Te l'ho detto. Il frammento è oltre quella foresta e al di là di quella grotta. E... non c'è un'altra strada? no. Ci metteremo troppo a cercare un altro percorso. Cosa vuoi che sia? Se saltassero fuori gli eclipsion, daremmo loro una lezione come al solito. Non parlo di quei fessacchiotti! Guarda! Laggiù fra quelle frasche, non lo vedi? Quello è un mostro, ne sono sicuro! E non vedi le zanne? Non vedi gli artigli? Quando finiremo a portata di quei dentoni e di quelle unghie, ci divorerà! Non dire sciocchezze! Quello non può essere un mostro! E quell'altro allora? Guarda che schiena possente! E che braccia! Sono muscolosissime! Se tanto mi da tanto avrà una bocca gigantesca! Prima ci triturerà, mm -hmm. poi ci inghiottirà in un sol boccone! La vuoi smettere? Non dovresti ascoltare i racconti di Aaron, prima di andare a dormire. <ride> Già, poi fai viaggiare troppo la fantasia. Beh, in effetti... E che mi dite di questo ululato terrificante? Mm. Qualcosa là dentro c'è. Questo non ce lo sei immaginato. In quella grotta ci sarà nascosto un animale feroce. Affamato proprio come me in questo momento, starà aspettando solo l'arrivo di cinque saporitissimi bocconcini come noi. Gianni, eh, questa storia mi fa un pochino paura. Sì, in effetti un pochino paura lo fa. Perché eh. ho visto quante cose stanno trovando: leoni, sì. lupi, mannaggia. Eh, però ho un'idea. Sì. Io ti sfido. Giada, così devi tremare di paura. No, non tremo di paura, di sicuro fa meno paura della storia. Inizia a tremare di paura, forza. Fai vedere come tremi. Non trema, tremo, trema. No, no, no, no. Trema, trema. Johnny, sei pronto per questa sfida? dai, è ovvio che sono pronto, sono sempre pronto. Io no? mi sono allenata, quindi questa volta vincerò sicuramente. Ma sì, che allenamento? Io scelgo questo fatto. Va bene, allora. Sì, sì, sì. Vediamo un po'. Ah, wow. Mi piace molto. Il mio fa parte del popolo dei cristalli. E ho trovato, sei pronta? Sì. Iroc! Io invece ho trovato Krios. Eh già, da un hyper beast contro un gormita non so, eh, non lo Però so. Però è bellissimo, Però eh, andiamo, mi piace un sacco. Andiamo con i numerini. Allora, sulla card io ho il numero 7. Anche io il numero 7. Ah. Quindi ce la giochiamo adesso. Ok. Eh? Allora, ti propongo uno scambio. Tu leggerai il ah, numero okay. del mio e io leggerò il numero del tuo. Ok, mi piace. Dai! <ride> Siamo pari! Siamo pari, abbiamo il 2! Tutti abbiamo... quanti abbiamo il numero 2. Battimi un 5. Mi piace come è andata questa sfida, dai, dai ogni tanto, dai. Ci tanto ci vuole. Ogni tanto ci vuole, c'hai ragione. Però dai, adesso, facciamo. Johnny... Ne facciamo un'altra così vinco. No, c'è la bacheca gormitica. Ah, giusto! Devo andare a leggere tutto quello che sono scritti i nostri amici. Ah, andiamo, andiamo. È arrivato il momento della bacheca gormitica. gormitica! Ci sono arrivate due foto. Ragazzi. Sì, ma che carini. Allora, abbiamo Emanuele, di sei anni, che ci scrive dalla provincia di Salerno e ci manda una foto che fa il segno così di vittoria. Bellissimo, con i suoi super gormiti sul tavolo. Esatto, con i gormiti, col panini magazine, col il poster. poster wow. Che sicuramente poi verrà attaccato nella sua cameretta. Eh sì, è colpo, bellissimo. Eh. C'è anche il panini magazine lì sul tappeto. Eh. Hai visto qua? Ah, è vero, Aperto. non l'avevo visto quello. Grazie Emanuele per questa super foto. <ride> C'è arrivata un'altra foto di Giacomo sì. di 5 anni e ha schierato tutti i suoi Gormiti per una super battaglia. Wow, super. mamma mia, quanti sono! Sono tantissimi, secondo me ti ha superato. E eh, eh? saranno un 200, 300, anche 1000. Infatti guarda che sguardo fiero, che è tutto contento. Grazie Giacomo, ci piace molto questa foto. E continuate a mandarci foto, disegni, idee se volete parlare con noi, ballare con noi, giocare con noi, cosa devono fare? Basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni. Sì. È facilissimo. Esatto, potete allegare qualsiasi tipo di materiale proprio su quel sito. Sì, e eh, noi lo raccomando. faremo vedere in puntata. Però Johnny vorrei salutare anche gli amici un pochino più grandi che sì, ci stanno guardando. Sì, che non sono proprio bambini, sono gente più grande. Sì, e noi che li sono affezionati fan dei Gormiti. Grazie, grazie per seguirci. Grazie mille, vi mi mandiamo un bacione a tutti quanti. Grazie di cuore davvero. Niente Giada, finiamo la puntata. Eh sì, no, i nostri amici sanno ormai che cose devono fare. Sì, dai, devono, devono continuare fare. a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. E iscriversi al canale, e mettere tantissimi like e riguardare il video è vero riguardano tantissime volte. volte va bene un saluto da Gianni e giada ciao, ciao.